Quindi stamattina parliamo della ricompensa della preparazione. In italiano preparazione vuol dire raggiungimento di una capacità per una prova futura. Quindi un insieme di insegnamenti, consigli, pratiche per raggiungere le condizioni necessarie per eseguire una prova futura. Quindi noi ci prepariamo adesso per poi eseguire una prova più avanti. Vogliamo leggere un attimo in Matteo 28, i versi dal 18 al 20? Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato ora ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente Amen. insegnando loro di osservare tutto ciò che io vi ho comandato in questo verso Gesù prima dice andate per il mondo fate discepoli battezzandoli e così via E poi la seconda cosa che Gesù ci comanda di fare è di preparare persone di insegnare alle persone la preparazione non è mai una perdita di tempo tutto ciò che noi investiamo nel prepararci non è mai una perdita di tempo una volta vi racconto questo aneddoto perché mi è rimasto nella testa il mio socio era in polizia no? ora è in pensione e lui mi diceva in polizia uscivano tanti corsi e un giorno uscì un corso di dattilografia che ora non esiste più dattilografia è scrivere a macchina ora non esiste proprio più e lui diceva non tengo niente da fare stava fuori, lontano dalla famiglia io lo, lo faccio da lì a un po' di tempo il comandante, non lo so chi per esso sia nella caserma gli domandarono a lui e altri colleghi chi sapesse usare la macchina da scrivere e lui disse io alzò la mano e fu l'unico che fu preso negli uffici a battere a macchina mentre i suoi colleghi stavano fuori di pattuglia Amen? quindi la preparazione non è mai una perdita di tempo qualunque essa sia Amen? pure i calciatori no? Voi mi insegnate che si preparano non durante la stagione calcistica, giusto, tifosi? Ma prima della stagione calcistica, amè? Si preparano prima. Investiamo nella nostra preparazione, perché ricordiamoci una cosa, che nessun successo arriva se prima non abbiamo investito in esso. Amè? noi dobbiamo investire nelle nostre preparazioni perché voi o non voi non arriva mai non arriva mai quasi mai un successo se non ci siamo prima preparati niente piove eh, così a caso a me? secondo punto la preparazione ci trasforma in un esperto che vuol dire eh, prendiamo ad esempio cucinare no? faccio l'esempio di me io cucino, cucino, faccio tutti i giorni sempre la stessa cosa e sono convinto di saper cucinare bene perché magari sono andato su internet, mi sono vista la ricetta, la faccio così, la faccio così, però non è così. Saper cucinare vuol dire andare una, da una persona, da un cuoco, in una scuola, quello che sia, essere preparati da questa persona, essere disciplinati da questa persona affinché io poi posso dire di saper cucinare, me, se continuiamo a fare sempre le stesse cose, ovviamente se io cucino sempre la stessa cotoletta, a me uscirà sempre lo stesso risultato, se io non cambio di fare sempre le stesse cose io non potrò avere dei risultati diversi, non mi potrà uscire una cotoletta differente, giusto? Terzo punto, la fiducia, la preparazione aumenta la fiducia in noi stessi, Amen. quando noi ci prepariamo per affrontare un qualsiasi cosa, un esame, un colloquio, un qualsiasi cosa, noi andiamo più sicuri di noi stessi, giusto? abbiamo più fiducia in noi stessi, andiamo più preparati, abbiamo sacrificato tempo per quella cosa sicuramente, però andremo più preparati. Ricordatevi sempre, la parola di Dio non cade mai a vuoto, quello che seminiamo, quello raccogliamo. Se io anni fa avessi seminato eh, di andare all'università, oggi magari sarei un commercialista, quello che mi sarebbe piaciuto. Però se io non ho seminato allora non lo raccolgo ora, se io seminerò adesso, io magari fra 5, 6, anni, 10 anni sarò un commercialista. Amen? Quindi quello che seminiamo oggi, quello raccoglieremo domani. Un altro punto importante è la preparazione, determina con chi ti relazioni. Amen? Il detto dice fratello, con chi è meglio te, Papa ci ha speso. O viceversa, dice camminando con lo zoppo, impariamo a zoppicare perché? Perché con le persone con noi con cui noi ci relazioniamo ci influenzano o di positivo o di negativo questo lo dicevamo qualche domenica fa quindi dobbiamo circondarci di persone che ci fanno migliorare di persone che ci fanno salire di livello di persone che ci influenzano di bene e non di male A me. vogliamo leggere un attimo in uh, salmo uno, dal verso 1 a 3. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi ma non si ferma, e non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori. ma il cui diletto nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Amen. Nel primo verso il Signore ci dice proprio di, ci vieta di farcela con gli impi, cioè di relazionarci con gli impi, con schernitori, con peccatori, ma trovare il suo ridetto nella parola di Dio. Passare il tempo nella parola di Dio, alla fine dice tutto quello che fa prospererà. Amen noi molte volte vediamo persone empie, no? peccatori che prosperano ma quella è, è fumo è vapor di fumo come si suol dire no? e, e noi dobbiamo imparare a eh, prepararci nella parola di Dio passatemi il termine dobbiamo relazionarci con la parola di Dio e con persone che sono nella parola di Dio Amen persone che ci influenzano con la parola di Dio Amen. quindi circondarci di persone che ci portano più in alto Amen. quante volte um, io e mio marito per esempio non andiamo a tutte le conferenze no? ma non perché non ci vogliamo andare ma perché se selezioniamo bene dove andare se io so che devo andare da una parte, si batte le mani, l'odiamo, adoriamo Dio, vabbè, a me questo non mi manca. A me mi manca prepararmi, a me mi manca che qualcuno mi faccia crescere. Quindi se io so che c'è un determinato servitore di Dio, e sì, ci sono state nel passato magari persone che, fanno molto scalpore no, tra virgolette fra le chiese nel senso che succedono miracoli a me questo non serve a me serve essere preparata se io so che c'è stato uno studio particolare c'è stato un servitore particolare che Dio lo usa per insegnarmi io là vado io là decido di andare Amen. Un altro punto importante, la preparazione determina il tempo e i costi di un progetto. Amen? Quando noi dobbiamo prepararci, dobbiamo investire tempo, soldi, dobbiamo sacrificare la famiglia certe volte e tante e tante cose. Un medico per essere medico che deve passare? Noi facendo l'esempio del medico, no, quando andiamo da un medico... Per farsi una visita, farmi una diagnosi, per guardarmi, se pigli 100, 150, 300 è normale, però quella persona che cosa ha passato per farti quella diagnosi, che ha subito, quanti anni, quanti sacrifici, quanti anni, quante uscite, quante volte ha sacrificato la famiglia per stare lì a fare quella diagnosi? Bene, chi ha fatto un pochino di università, un pochino di pratica, andato lo sa che cosa si passa. Io lo dico all'università e non mi vogliono i professori di sono un po' pazzi. Io, I professori universitari, amen. sono persone che hanno studiato tanto, che si sono preparato tanto e continuano a prepararsi. Io vedo a volte, nelle mie amicizie di Facebook, ho delle insegnanti, ho un paio di persone che sono preside di plessi scolastici e tu vedi no? che non fanno altro che pubblicare, non pubblicano sciocchezze. Tu vedi che un insegnante, una preside pubblica, la citazione di un libro, una poesia famosa, cioè sono persone che continuano a prepararsi, però conoscendola da vicino sono persone che nel loro lavoro fanno la differenza, ci sono insegnanti e insegnanti, ci sono presidi e presidi, come ci sono dottori e dottori, però queste persone fanno una differenza nel loro lavoro. Non sono dei semplici medici, delle semplici insegnanti che fanno il loro lavoro, fanno il loro compito. No. Sono persone che fanno la differenza. Amen. E fanno la differenza ugualmente nella nostra preparazione. Io quando andavo a scuola mi ricordo che avevo un insegnante di diritto. Che era eccezionale, nessuno la poteva sopportare. Perché ci faceva studiare doppiamente. Perché oltre al libro, al testo lei portava i suoi appunti personali però questo ha fatto sì che la mia preparazione fosse migliore di un'altra sezione che magari aveva un altro professore magari io conosco più cose, sono più preparata su quella materia di un'altra sezione Amen. Quindi dicevo, essere preparati richiede tempo, denaro e così via, richiede sforzo fisico, mentale, mentale emotivo, molte volte non siamo predisposti a prepararci, cioè, beh, oggi non ho voglia, oggi non me la sento, oggi così è. E no, la, la, la nostra preparazione richiede anche disciplina, Amen. C'è una frase molto bella che mi sono segnata che dice il vincitore non è l'intelligente ma il persistente. Me? Non è chi vince, chi ha successo non è la persona intelligente ma il persistente. Che vuol dire? Che io non sono una persona molto intelligente, non ho avuto dei buoni voti a scuola. Me? Però una persona come me, se persiste in un percorso, in una preparazione, ci potrà mettere più tempo. Però alla fine ci arriva. A me, di, di 200-300 persone che si iscrivono all'università, adesso continuiamo con l'argomento della scuola, è il più semplice che posso farlo. Si iscrivono 200-300 persone all'università di ingegneria, è stato statisticamente provato, ma arrivano a laurearsi sette persone, cioè dopo cinque anni di carriera universitaria escono sette persone da 300-350 iscritti che ci stanno, perché il persistente arriva all'obiettivo, non l'intelligenza. Quante volte a noi mamme è capitato che andiamo a scuola, le insegnanti ci dicono vostro figlio è intelligente, però è svogliato, mamma è una mazzata qua, perché diciamo... Tu sei intelligente, potresti farlo meglio e più in fretta degli altri, però non lo vuole fare. Veramente è un ammazzato per le mamme, o no? <ride> e gloria a Dio proprio per i nostri figli, amen. ognuno ha la propria personalità, ognuno farà la propria preparazione. Secondo, eh, sesto punto, la preparazione, come dicevo all'inizio, non è mai una perdita di tempo. Perché? Molte persone pensano che, eh, soprattutto i maschietti, l'ho visto nell'ambito della scuola, che non perdano troppo tempo a studiare, a differenza delle femmine. Per esempio un maschietto ci può mettere mezz'ora a studiare, una femminuccia magari ci mette due ore, ma non perché è più stupida, perché il maschietto magari pensa ad altro. Beh. Però quante volte a noi è capitato di andare a fare un esame... Uh, qualsiasi es es esame messo sì, l'esame di scuola guida, no? L'ultimo che magari abbiamo fatto un po' tutti. E dire guarda se avessi studiato un pochino in più, se avessi perso un'ora di lezione in più, sarei andato più preparato. Amen? Quindi perdere, tra virgolette, passatemi il termine, a prepararci non è mai una perdita di tempo. ci ne fa guadagnare di tempo se io passo un'ora in più a studiare posso recuperare anche tre ore nell'esecuzione di quel compito sto facendo un esempio altro punto interessante nella preparazione si apprendono abitudini straordinarie e continuando a parlare della scuola, che è l'esempio più facile che mi viene, gli studenti, iniziando dalla scuola elementare, no? i bambini apprendono, devono apprendere dei metodi di studio, delle abitudini, quindi le insegnanti gli fanno fare delle cose per fargli apprendere delle determinate abitudini, perché i bambini arrivano a zero in prima elementare, non sanno nulla. Sono arrivate dal gioco, quindi non sanno nulla di che cosa significa studiare. Quindi le insegnanti fanno tante e tante cose per fargli apprendere quel metodo di studio. La poesia serve per fargli memorizzare le cose, la matematica serve per... e così via. No? Ci sono persone che anche dopo laureate, dopo essersi preparate, dopo essere... Eh, non lo so, hanno avuto il proprio posto di lavoro... Continuano a prepararsi. Voi vedete persone che continuano nell'insegnamento, come può essere un professore di letteratura, continuano a leggere libri, continuano a prepararsi, continuano a fare corsi di aggiornamento. Il medico, ugualmente, continua ad andare qua, ad andare là, ad aggiornarsi. Sentiamo di persone che vanno in America, dove per esso sia, per continuare a prepararsi. A e queste persone stanno, hanno sviluppato delle abitudini eccezionali per la loro vita. Cioè sono persone che non finiranno mai di prepararsi. Sono persone che non solo svolgono il loro compito. Cioè, Dicono, ok, ho avuto il mio bel posto di lavoro, sto a posto. No. Sono persone, come dicevo prima, della mia insegnante, che continuano a prepararsi. E queste persone fanno la differenza. Ok? Una frase molto bella dice, semina un pensiero e raccoglierai un atto. Semina un atto e raccoglierai un'abitudine. Semina un'abitudine e raccoglierai un carattere. Semina un carattere e raccoglierai un destino. Amen? Quello che seminiamo, quello pure raccoglieremo. Amen? Ogni atto, ogni abitudine forma la nostra preparazione, forma il nostro carattere e delinea il raggiungimento del nostro scopo la preparazione quindi ci rivela la strada più corta per il raggiungimento del nostro obiettivo che vogliamo dire? che la preparazione ci fa arrivare prima al conseguimento del nostro obiettivo come facevo l'esempio prima del del cucinare e io sono convinta di saper fare la cotoletta e mi guardo un video, me ne guardo un altro e chiedo uno e chiedo un altro e chiedo alla mamma, alla zia ne... la cotoletta mi uscirà sempre uguale finché io non andrò a scuola e a studiare e per tutti questi anni che ho sempre fatto la stessa cotoletta ho perso solo tempo mi uscirà sempre la stessa cotoletta ma se io vado a una scuola mi preparo che dura un anno, due anni la scuola io dopo due anni saprò fare la cotoletta Amen. in tutta la Bibbia ci sono degli esempi di persone che si sono dovute preparare per il ministero che Dio l'ha chiamato a fare prima di tutto Gesù Gesù si è dovuto formare per, 20, per 30 anni per un ministero di solo tre anni e io mi sono sempre chiesto no, siccome le persone allora 15-16 anni si sposavano bene o male erano adulti e Gesù ha avuto aspettare 30 anni per il ministero, non poteva iniziare a 20 e ne faceva 13 di ministeri. Però Dio ha voluto formarlo in quella maniera, perché tutte, tutti i pezzi del puzzle nella nostra vita devono andare al giusto punto, al giusto punto in cui Dio decide di farle andare. Amen. Noi dobbiamo soltanto, come dicevo prima, investire tempo per la nostra preorazione. Mosè ugualmente Mosè fu preparato 80 anni per portare fuori il popolo dall'Egitto per 80 anni Giosuè fu preparato per altri 40 anni per portare il popolo poi nella terra promessa Amen. Samuele Samuele fu un profeta ineguagliabile ma Samuele è stato formato da bambino addirittura Amen. da bambino per un mistero ineguagliabile che probabilmente non ce ne sono altri non ce ne sono stati altri di profeti come Samuele Giovanni Battista ugualmente preparò la via del Signore, noi dobbiamo prepararci noi stessi ma allo stesso tempo dobbiamo preparare altri, quello che diceva il versetto, insegnando ad altri, Gesù diceva quello che io ti ho comandato Amen. e questa è un pochino la nostra visione no? quella di fare discepoli da quanti anni siamo convertiti ognuno dia la propria risposta chi abbiamo preparato in questi anni chi stiamo preparando adesso e domani chi continuerà quello che noi abbiamo quello che noi abbiamo preparato Men. le prime persone io dico che noi prepariamo, che stiamo preparando sono i nostri figli la prima chiesa è la nostra famiglia, amen. Però dobbiamo preparare altri, dobbiamo fare discepoli. Amen. Quindi facciamoci queste domande. Chi stiamo, chi abbiamo preparato, chi stiamo preparando e chi continuerà la nostra opera? Amen. Perché se noi non lasciamo un qualcuno che continui la nostra opera, tutto quello che noi abbiamo fatto finirà con noi. Questo l'abbiamo detto tante volte, no? Ci sono molte persone a volte che scrivono libri per tramandare quello che è la loro preparazione, la loro esperienza. E questo forma altri. Amen. Quindi continuiamo nella formazione. Continuiamo a lavorare dove Dio ci sta formando. Non andiamo a destra e a sinistra. Questo è un consiglio spassionato non andiamo a destra e a sinistra prima stavo facendo riferimento alle varie conferenze ma lavoriamo dove Dio ci sta formando mentre Dio ci forma noi ci formiamo Amen. se possiamo leggere un attimo in Filippesi 1 il versetto 6 Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Amen. Quello che diceva prima, la preparazione che noi stiamo facendo è la preparazione che Dio sta facendo in noi. Amen. Ancora in secondo Timoteo, capitolo 2, versi 2 e 3. E le cose che ha udito da me, in presenza di molti testimoni, affidele a uomini fedeli. Questo è l'Apostolo Paolo che dice, le cose che ha udite da me, simile al versetto che diceva prima Gesù, no? Affidele a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Tu dunque sopporta sofferenze come un buon soldato di Cristo. Insegnare spesso le cose ad altri, trasferire le cose ad altri, non è sempre facile. Amen. Perché ci sono persone che eh, non ti vogliono ascoltare, non lo vogliono fare. Però questo fa parte della nostra formazione. Amen. Mentre Dio sta lavorando con altri, sta lavorando altresì con noi. Amen. La preparazione, come diceva quest'ultimo verso richiede un prezzo richiede un breve dolore Amen. però quello che seminiamo quello raccoglieremo raramente otterremo più di quello che abbiamo sacrificato quello che dicevo prima e mi ripeto <coughs> raramente otterremo un risultato più di quello che abbiamo sacrificato se io mi sono sacrificato poco o poco. Oggigiorno vediamo che si aprono chiese dalla sera alla mattina, fum, si aprono le sale. Non è così. Perché come si aprono chiudono. Che ci vuole formazione, ci vuole che seminiamo. Amen. Ci vuole che Dio lavori in noi. Il problema non è arrivare dove vogliamo andare. Seguite un attimo sto ragionamento. Il problema non è arrivare dove voglio andare. Io so che voglio andare, voglio arrivare in quel posto. Il problema non è come arrivarci, ma che cosa siamo disposti a sacrificare per arrivarci. Amen. Che cosa siamo disposti a sacrificare? per arrivare dove vogliamo andare. Io mi sono prefissato un obiettivo. Vi faccio un esempio. Signore, io non sto parlando di me personalmente, vi sto facendo un esempio. Voglio arrivare a raggiungere 20 persone evangelizzate quest'anno. Io dovrò sacrificarmi per raggiungere quell'obiettivo. Io sto bene o non sto bene, piove, c'è sta neve, c'è sto sole, io devo uscire da casa mia, smuovermi dalle mie comodità, lasciare magari una bambina, un bambino, il mio lavoro, il, quello che Dio mi chiederà e io devo conquistare quell'obiettivo. Amen. Dobbiamo porci degli obiettivi davanti e Dio lavorerà in noi perché noi stiamo lavorando per Lui e Lui lavora in noi. Amen. Dio ha preparato cose grandi davanti a noi magari adesso ci vediamo pochi ci vediamo una chiesa grande e così via ma Dio ci sta lavorando io vi dico le stesse cose che abbiamo detto tre anni fa quando abbiamo aperto l'altro locale voi siete in preparazione per quelli che verranno voi insegnerete a quelli che stanno arrivando Amen. quindi seminiamo bene nella nostra preparazione perché Dio ha cose grandi per noi noi non ci ha chiamati a essere lo scarto della società anzi noi siamo figli di re di un re altissimo padrone di ogni cosa Amen. e lui può tutto lo scoraggiamento deve essere lontano da noi perché noi siamo figli di re i figli di re sono figli di re Amen. Amen. Volevo pregare un attimo con voi, se possiamo mettere un po' di musica.